all'ingresso alla baia di ieranto ragazzi è una cosa stupenda ci dovete venire <ride> gopro spento gopro arresta video wow è tremendo mamma mia Siamo un attimo dalla Madonna. Vague, si ca da qua sopra qua rimango. <ride> Uh, voilà. Ragazzi state attenti eh Mi raccomando Però vale la pena uh, Che spettacolo Ehi hey, ciao ragazzi Consiglio a tutti di fare questa escursione Perché è formidabile Cioè dov voi dovete capire una cosa Che A mezz'ora di macchina da Napoli Vabbè, ci ho messo un'ora e un quarto, perché vado piano piano. Vi dico che c'è un. dopo c'è un paradiso. Questo è un paradiso, ragazzi. E ci dovete venire, ci dovete andare. Stiamo per andare alla Baia di Ieranto. E si trova nella Baia protetta di Punta Campanella. E c'è una leggenda che uh, Ulisse uh, ritorna a casa, passò per di qui e aveva incontrato le sirine, cioè era essere proprio bello queste sirine e così rimase incantato e rimase, rimase qua per parecchio tempo. La riserva è stata donata al FAI nel 1986 Non so se si riesce a vedere. Laggiù si vedono i faraglioni di capri. Dicono che la difficoltà di camminata è media. Eh sì, forse hanno ragione. Basta andare piano piano. Oh, mi, riposo, mi riposo un attimo. Uh, però ragazzi, è incredibile. Mi rivolgo a tutte le persone... Che stanno azzeccate, eh? azzeccate, da mattina a sera vicino telefoni, dai bambini ai grandi. Mi chiedo una cortesia, ogni tanto buttate questo telefono, E serve, è molto conveniente, è una cosa utile. Però ogni tanto fate questo. Uh. Oh, mamma mia. siamo quasi arrivati alla baia. Altri forse un altro 4 ore siamo arrivati. Andiamo. Yuh. Oh mamma. Wow. Wow. Wow, e che? Solo una cosa, spettacolare! E tutto questo a pochi chilometri da Napoli! Wow! arrivati alla baia di Pieranto e come dico sempre io andiamo! <ride>